Entriamo per la prima volta qua. Escono i mostri. Oh, santa pace. Qui siamo dove una volta che le persone chiamate, pranzavano. Che ne so? Come è ovvio dal titolo, oggi per la prima volta vi incomincio a parlare e a mostrare uh, quello che è e sarà il nostro progetto della casa in campagna. Allora, breve, prometto, sappiamo che non lo sarò mai, breve storia per raccontarvi e introdurvi il tutto. Allora, diciamo che tutto, soprattutto l'idea, è nata al... Uh, nel lockdown di ottobre. Noi prima del lockdown siamo tornati a Padova per non lasciare da sola mia mamma e da lì durante quel periodo in cui non c'era molto da fare, non c'erano molte possibilità quello che abbiamo incominciato a fare è di andare in casa in campagna un po' perché mia mamma aveva bisogno di sistemare gli alberi, potarli, stavano crescendo troppo intorno alla casa e erano un pochino pericolosi. Quindi abbiamo incominciato ad andare in campagna per questo motivo e piano piano, un pochino, guardandoci intorno, in me Jimmy è un po' nata questa idea di pensare di risistemarla e pensare di avere per il nostro futuro una casa tutta nostra che fosse il nostro nido d'amore. Da lì il pensiero si è evoluto e si è anche intensificato grazie a questi incentivi che ci sono in questo momento, super bonus, eco bonus, sisma bonus, tutti bonus e abbiamo pensato che fosse effettivamente possibile vi spiego com'è fatta la casa in campagna, ve l'ho già fatto vedere in un video di novembre però insomma, allora, io sono nata e cresciuta, non sono nata, in realtà io sono nata a Trento ma dopo 15 giorni mi sono trasferita in questa casa, in campagna, nella provincia di Rovigo dove sono cresciuta con i miei nonni fino all'età di 6 anni dove poi mi sono trasferita a Modena ho cominciato a seguire mio papà e quindi quella casa l'ho dovuta lasciare la casa è sempre stato un casolare in mezzo a una campagna però questo casolare è sempre stato diviso due terzi era parte dei miei nonni Invece il te un terzo Che è la punta la, la parte davanti, la facciata che dà verso sud Era di proprietà di altri Quindi eravamo due famiglie Che convivevano praticamente nello stesso casolare Una situazione molto strana Anche perché da quel che mi ricordo Non, non andavamo assolutamente d'accordo Quindi c'era molto asto Vabbè Tempo fa, dopo che i miei nonni sono venuti a mancare E mia mamma ha il Due terzi del casolare ha deciso di unificare il tutto e quindi circa 7-8 anni fa ha preso anche la parte davanti. I vicini se ne sono andati e quindi adesso abbiamo la proprietà di tutto il casolare. Però in questi anni mia mamma non l'ha mai sistemato, non è mai riuscita a sistemarlo, l'ha sempre tenuto lì. Diciamo che non è mai nemmeno entrata nella parte nuova, quindi quella dei vicini eh, acquistata che ora non è più dei vicini, ma è nostra, comunque la parte nuova. E eh, noi ci siamo entrati per la prima volta verso dicembre dello scorso anno. Vi lascio la clip del primo ingresso nella casa. È un po' buio, mi dispiace, ma non c'è l'elettricità, non abbiamo aperto le finestre appena siamo entrati, ma più o meno vi fate un'idea della situazione. Entriamo per la prima volta... mostri! Uh. Beh aspetta, aspetta! Gente, fermo! Sì. Beh. beh! Beh, non vedo vieni, niente! Vieni fuori, vieni fuori! Ghostbusters! <ride> Ma non ci sono ragnatele! Eh beh, per fortuna! Avanti, fifona! Eh, la luce non va, quindi non si dà una Ovvio che non va. Madonna, ma ci sono ancora, non, cioè, non lo so, tipo i giornali, i tecnici. Tutto, tempo. cioè... È stata perché. abbandonata. Cioè, gli sono i vestiti. Si, Eh sì, lo sì, dai più per scontato. Ma lo so. Report. Report, non è è. caso. Guardate, guardate. Questi sono dei vestiti chi, non so, cioè, paleolitico perché... Beh, bella la cucina, bella grande. E ci inoltriamo nei locali sospetti. Uh -huh. privi, wow, guarda di qua. Privi sì, di ogni credi. specie. Ma di Ma c'è anche un frigo. Chissà che. Attenzione, guarda qui ci potrebbero cucina. essere delle informazioni importanti, vecchi giornali che potrebbero il nascondere libro, libro della preghiera, quello, ragazzi, non manca mai. Un signore, salve, eh, buongiorno. Mi bisogna scudare la faccia. Eh? Siamo <ride> ci io. per la privacy. Sì. Ok. Famiglia Cristiana, andiamo di là. Uh, il calendario di che anno? Wow. No, dai, 2003, neanche da 2003 sono 15 17 anni fa. Ah, <ride> 15 anni? Eh, non lo so, ragazzi, io penso che... averlo sentito. questa è sana. una credenza? Mm. Wow. che non siamo riusciti a portare ah, via Guarda mi mancava proprio un'insalatiera perfetto è una bella insalata anche sono felice che non è andata avanti me questa cosa io anche un bagno sulla sinistra ho oh, paura del bagno è bello grande wow è gigante eh, c'è ancora il tappetino assurdo Ma gli facevo fatica a portarsi via questa roba? <ride> Là in fondo c'è anche una doccia. Con questo bagno è enorme. Sì, non mi fai ombra. Scusa. Wow, cioè, questi sacchi dell'immondizia. Ma li avevo fatti, che bello! Che bello, ma portarli anche via? Cioè, sarebbe... <ride> non è che poi mi è fatto così schifo. Dai, entra! E eh, sta entrando! Ragazzi, ah, sì, sul soffitto c'è un pochino di umidità. Certo, è piovuto da sopra dentro è un disastro. Allora, salotto. Qui siamo dove una volta che le persone pranzavano! Che ne so! Oh vai! Sono ancora le lenzuola! Oh, Mi tavolo. pare ovvio! Ma santa pace! è la sacra sindone questa! Un tavolo! Oh vai! Silvia grazie Silvia. per mandarmi avanti dicendo pure che è pericolante ah, no, stai non la scala sei salita, la scala va bene, te lo dico che c'è? un solaio sulla destra che non puoi andarci non ci devi camminare sopra ma non, non entrare nelle stanze ma quanto è alta sta casa? c'è tutto un'altra? altro, è oh, la madonna? Uh, Silvia che c'è? Su Gimmy sono esplorazione oh santa pace Cosa succede? Vestiti? Cioè ci hanno lasciato un armadio! Sì! Cioè, un armadio adesso.. Sì. Non entrare Guarda, non ci tengo molto. Bella sta stanza. Bella! Fammi vedere una cosa. Scusa? Curioso. Sì, sono solo le reti. Sì, qui eh. ha piovuto. Non dovrebbe piovere più. C'è un buco nel pavimento. Qui? Allora. Mi pare. Io so. ci vado e c'è un'altra stanza di là? Sì. sì, sì anche perché in corrispondenza c'era sì. la crepa di sotto. Abbiamo trovato anche a noi perché sì. è, lì è rimasto qualcosa? Sì. E eh, scusate, eh, se scappa qualche ratto. Non aprite quella porta. Wow. Bottiglie. Ovunque. Oh! Bottiglie? Ma che cos'è? Vai, vai. Cos'è la riguardante? Sono mobili quando... anche là, no? Non ci posso prendere, io sono ossessionata. Ah, no, che ho idea cosa? Dove mi stava il pan? Ah. Ah, sì, sì. Io avevo cose, secondo me io avevo il forno di quale? Inizio. Quello là, sì. quello? Questa vaschetta, sì. sì. Ah. Poi c'è una damigiana antica lì. Eh, beh, su, sono tutte robe dopo che si possono appendere una volta finiti i lavori. Eh sì. Fare, un, fare una specie di museo. Quindi... Cioè, sarebbe bello esatto recuperare gli oggetti per poi risiste, rimetterli in casa e dargli un altro utilizzo, non lo so. Ma ah, guarda qua lavorare quante ore vuoi, quanti giorni vuoi? <ride> C'è anche sto, no, sto tavolo no. No, il tavolo, tavolo no. Le, cioè, nel caso servizio le decisioni. Sai cos'è questa? No. Questa va abbinato a questo attrezzo qua. Vedi, vedi, Un è, è ferro, è ferro la E ora allora, in diretta è la pianta e questa qua serve per battere il ferro è ah. incudine, sarebbe un incudine Capito. in italiano è incudine questa è eh, in piantata Cudine. per terra queste calette qua servono perché quando si picca non vado a... sì, sì, sì. sempre e questa qua le consumavo comunque certo. e, e quello che batteva il ferro per affilarlo in sostanza oh, sopra la ma dai eh bisogna, bisogna ferro. È il ferro. È il ferro. Eh, sapere queste robe eh no. si imparano, che figata e sai cosa sono queste? no le ah, trappole, per top, ah, no? Trappole per i no. melli, per i. Attenzione, non si faccia male, no? No, ecco qua. adesso si, sì. attento che modo, eh? No, metta, metta che il è fermo è sicuro, è qua lì è sicuro. No, no, questa strada che. Lasci anche per i topi, che tuppi. No, vabbè. Questa qua non ne mai visto in giro, ecco. Ma mi ricordo. Mi quelli... Sì, da piccolino. Sì, è ricordo. Però è difficile vedere dita. Che bello! Queste che delle dita eh! Compasso lì, ma abbiamo anche noi a campagna per quello che abbiamo. Vabbè, eh, che il spettacolo! Mio. Il problema è mio, che io adesso, quando dovrò mettere mano? E eh, non so neanche cos'è sta roba! Eh, ma. questa qua! Prima non la butta via. No, infatti. Se hai intenzione di buttarla via, signora, mi dica a me. No, no. Non intenzione di buttarla via. No, perché via, questa no? va appesa dopo, va, va eh, un sì. attimino pulita, restaurata. Va appesa. E poi ci insegnerete. Eh, sì. Eh, okay. Wow. Questo, questo, è... questo qua le, è, le, le è antico questo qua. Ah, sì, c'era un C'era una porta, vedi che c'era la porta qui. Sì. Ah, sì. E il pavimento? Eh, oh no. ah, è il movimento andato? è andato. Andato? Noi dei... cotto. Dovrebbe sì. essere molto, però sono 25 gennaio 2020. Primo sopralluogo con Jimmy che ha il suo attrezzo per misurare tutto. Guardate che professional che è. E questa è la soffitta stato pietoso e questa in teoria dovrebbe diventare delle questa dovrebbe essere la nostra camera da letto giusto una camera da letto una camera da letto nostra non, so, non, so. Si, sa non so. si sa di chi Avete appena assistito al primo ingresso in quel caos di muffa, polvere, schifo, vestiti ovunque, roba ovunque, lasciata proprio lì. Non lo so, non, non, non, non lo capiremo mai e vabbè. Fino a gennaio... Non abbiamo fatto molto perché um, non, non sapevamo se andare avanti con questo progetto era sempre solo un'idea, stavamo cercando anche di capire la fattibilità, quanto potesse essere oneroso, quindi abbiamo sempre soltanto curato il giardino, abbiamo uh, potato alberi, disboscato un pochino, abbiamo tagliato tutto il bambù che tra parentesi sta ricrescendo, quindi è stata una cosa abbastanza inutile finché non si distrugge totalmente bruciandolo, va bene? Uh, quindi in realtà il primo ingresso in casa con l'obiettivo di sgomberare è avvenuto a fine gennaio perché a fine gennaio avevamo sviluppato l'idea di fare questo progetto, di ristrutturare la parte di punta, perché in realtà la parte dei miei nonni è messa bene, anzi è proprio affittata, quindi c'è un inquilino che eh, ci cura anche tutto, insomma è presente, non è proprio abbandonata come casa, assolutamente, però la parte in punta è come l'avete vista. Quindi io e Jimmy ci siamo presi l'impegno di ristrutturarla, però prima della ristrutturazione e di avviare i lavori, ovviamente la casa andava sgomberata quindi in questo video vi ho fatto principalmente vedere gli ambienti che verranno poi trasformati la mia intenzione con questi video è quella di farvi vedere oggi il caos e poi si spera fra un anno, un anno e mezzo farvi vedere tutta la ristrutturazione e tutto, tutto quello che abbiamo qui in testa come verrà eh, portato avanti io sono super esaltata di questo progetto, voglio cercare e provare di condividere il più che posso e per quanto ci capisco quindi io adesso vi lascio con questo primo video di scoperta di che cosa ci siamo messi in testa e quanto siamo fuori di testa e ci vediamo nel prossimo dove vi faccio vedere l'inizio dello sgombero quindi ci vediamo al prossimo video che io continuo a filmare adesso ma io ve lo taglio perché se no è troppo lungo ciao ciao